Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il delizioso baccalà al forno. Per chi non sapesse cos'è il baccalà, cioè lo stoccafisso, ora vi raccontiamo un pochino di storia. Andiamo con ordine. Era lontano il 1431, quando il capitano di una nave Pietro Querini stava trasportando il suo carico di malvasia in Italia. Durante il viaggio però ci fu una grande tempesta. La nave affondò e l'equipaggio fu trasportato fino in Norvegia, nelle isole di Loften. Lì trovò un grandissimo popolo di pescatori che cucinava questo pesce particolare seccato. Pietro Quirini si innamorò del sapore di questo pesce e decise di portarne un po' anche in Italia. Da quel giorno l'Italia è l'importatore, circa il 90% di tutto il bacala del mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questo delizioso pezzo di storia. Per questo delizioso pezzo di storia ci serviranno 850 g di stoccafisso di qualità ragno. Per ottenerlo, l'abbiamo lasciato 3 giorni e 3 notti in una ciotola contenente acqua fredda, e l'abbiamo messa in frigo. Poi la cambiavamo ogni 6 ore così il baccalà aveva tempo di reidratarsi e di mandare via il sale. Fatto ciò, l'abbiamo tagliato in pezzi, l'abbiamo pesato e misurava esattamente 850 g. Poi 200 g di pomodori datterini un po' di origano, ovviamente siciliano perché è il migliore, 3 piccoli spicchi d'aglio, 20 g di capperi, 30 g di olive taggiasche, un quarto di bicchiere di vino bianco, olio extravergine di olive ed infine un pochino di pepe. Per prima cosa prendiamo una bella pirofila di vetro e ci versiamo sopra un filino d'olio. Poi aggiungiamo anche il nostro baccalà, non c'è una regola precisa per mettere gli ingredienti. li disponiamo completamente a caso e, ok a questo punto non ci rimane altro che aggiungere i nostri pomodori che abbiamo già tagliato in quattro molto bene Fatto ciò aggiungiamo anche le nostre olive, gli ingredienti li spargiamo dappertutto così riusciamo ad avere un certo sapore in tutte le parti, i capperi, l'origano, quello siciliano, ragazzi, vi dico che si sente un profumo veramente inebriante, perché è proprio quello originale buono, aggiungiamo anche il vino, il pepe, Non ci rimane altro che schiacciare leggermente i nostri spicchietti di aglio e li aggiungiamo al nostro bacalà. Ora mescoliamo per bene tutti gli ingredienti così si amalgamano per bene. Ora non ci rimane altro che cuocere il nostro bacalà e lo cuociamo a forno ventilato 180 gradi per 20 minuti. Poi ci rivediamo per l'assaggio. Ma guardate come è venuto bene il nostro baccalà al forno. Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio e adesso ci gustiamo in questa delizia di un baccalà al forno. Assaggiamo. Mmm. ragazzi, è spettacolare, veramente. C'è il baccalà che ha mantenuto la sua bella polposità, dopo ci sono i pomodori, i caperi e le olive che hanno dato questo gusto in più al baccalà senza assolutamente sovrastarlo. Tutti gli ingredienti hanno un equilibrio perfetto e questo piatto è veramente leggerissimo. Insomma, è una delizia assolutamente da provare!